in un ambito positivo. Da giovane sono stato istruttore WISP, quindi oggi il motivo di soddisfazione è doppio. Lo sport ha un ruolo di inclusione e serve tantissimo e lo dimostrano gli ultimi dati che ci sono stati sulla povertà educativa e tra i bandi per la prima volta innovativi speciali della Fondazione Conosciute viene riconosciuto il ruolo dello sport. Le mani. Aspetta, aspetta però Vai, lui. Eh, tirati, vai tirate, tirate Vai Raffi, vai Grazie oh, Questo è il nostro Molto Bene, siamo passati da una fase iniziale diciamo, di eh, approfondimento del quartiere Richieste, bisogni, eccetera Per arrivare poi alla realizzazione del campo Gli abitanti hanno partecipato attivamente Alla vita di questo quartiere Scegliendo con un referendum il nome di questo campo eh, Che è l'arcobaleno Le istituzioni devono sicuramente supportare quelle che sono le attività del terzo settore per dare delle opportunità ai nostri ragazzi, questo è un esempio magnifico attraverso il quale con un finanziamento un ragazzo potrà fare sport e il binomio fare sport se però frequenti la scuola mi sembra assolutamente perfetto. Abbiamo accolto con grande piacere l'invito della WISP e del presidente Marciano perché quando un'associazione fa qualcosa di così bello, senza alcun fine di lucro, per la cittadinanza, per i bimbi, chi nel territorio ha un ruolo importante, essendo la più importante squadra della regione, ha l'obbligo di esserci, metterci la faccia e soprattutto iniziare da qui un percorso che speriamo possa portare tanti bambini che oggi giocano qui a giocare un giorno in un palazzetto importante d'Italia. L'Università di Cassino nella prima fase si è occupata attivamente della riqualificazione Insomma, del territorio qui realtà, a Parco Verde, la riqualificazione urbana, lì. nella seconda fase invece non, non vediamo l'ora di... Uh, partecipare attivamente con uh, il monitoraggio, quindi anche per individuare quelli che possono essere eventuali limiti o ostacoli che si presentano e, e le attività sportive ed educative di cui l'università si occuperà. Per me è una giornata storica perché è lì che ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza e da sempre ho visto che i bambini fanno le mie stesse cose e grazie a Fondazione Con il Sud, nell'ambito del progetto La Bellezza Necessaria siamo riusciti ad offrire a centinaia di bambini una possibilità di allontanarli da quelli che sono i contesti della droga del quartiere. Perfetto. Oh. Bene. Bene. Il tuo sport preferito qual è, Tonia? calcio. Veniamo, diciamo, ogni giorno qui per giocare. Mi piace. <ride> voi siete di qua? A sì, siamo qua? di qua. Sì, eh, io abito, non abito in questo lato ma in quell'altro. Dove sta il campetto vecchio? Le vostre giornate, da, da quando qua hanno cominciato a fare questo lavoro? E quasi andiamo tutti i giorni a giocare a calcio. E a volte vediamo anche le parti dei nostri amici.